Ciao a tutti, io sono Rossella e mi trovo qui con Sara. Ciao Sara, buongiorno. Buongiorno Rossella. Ciao a tutti. Allora Sara ha partecipato al seminario di guarigione o meglio il webinar da casa eh, che eh, si è tenuto il 12 di dicembre del 2020. Eh, ciao Sara ascolta tu praticamente all'inizio eh, mi hai detto che non, non eri molto sicura di partecipare a questo seminario a questo webinar da casa eh, perché sì. a qualche livello credevi che magari eh, attraverso il video non, non poteva, cioè, poteva non essere possibile trasmettere le frequenze. Raccontaci un po' invece com'è andata. E è invece è tutt'altro, perché in effetti si pensa che sia impossibile questo, invece no, questo anzi è un modo per far capire anche che a distanza si può anche trasferire la guarigione, perché non siamo noi ma sappiamo che tramite l'Arcangelo Michele e Gesù che agiamo così, siamo dei canali. E le nuove pensavo frequenze. Appunto, esatto, Pensavo che appunto non era possibile, cioè, cioè. Eh, iniziare no? oppure fare il corso a distanza, cioè sì, ok, però pensavo che non fosse valido, invece no. Allora, noi stiamo parlando di un nuovo livello di guarigione, di queste nuove frequenze di luce con la supervisione e la protezione dell'Arcangelo Michele e del Maestro Gesù. Ok, eh, queste nuove frequenze di luce, eh, tu come le hai percepite? Eh, hai iniziato a sentire l'energia quando io ho iniziato a insegnarvi come accedere a questo campo di informazioni? Eh, in che modo tu hai sentito l'energia nelle tue mani? Sì, io inizialmente ho avuto la sensazione proprio di avere una sensazione di vento, proprio fra le dita, mm -hmm. del tempo, e poi però nel frattempo avevo anche il panno della mano calda, però l'energia proprio, è come se la sentivi proprio, come l'energia proprio del vento. Caspita, sì. bellissimo. Sì, quindi, cioè proprio, è già questo ti tranquillizza che la cosa diciamo non è così possibile che sta funzionando ascolta e adesso sì. che il seminario si è concluso tu le frequenze le senti ancora sì sì ok sì, sì. ok voglio sapere che differenza c'è dal prima al dopo cioè da prima eh, prima di partecipare al seminario invece adesso che hai partecipato al seminario è cambiato qualcosa eh, nella tua spiritualità nella tua parte interiore dimmi cosa sì. è successo sì, sono molto più mh, tranquilla, ma una tranquillità dovuta dal fatto che non mi sento più sola. So okay. che per male qualsiasi cosa mi possa capitare o che possa pensare. So che comunque eh, sono guidata e non è poco. Assolutamente. E credo che proprio oggi come oggi penso che sia fondamentale sapere che non sei sola e non sei in balia di qualsiasi cosa, ma bensì sei cosciente di di essere guidata da una forza che comunque è più grande. Bene può darti. No? Certo, certo che sì. Ascolta, eh, cara Sara, io so che tu stai praticando le guarigioni di persona o a distanza, hai eh, avuto esperienze sì. diverse. Dai, raccontaci un po' <ride> che ci incuriosisce. Una cosa strana, appunto come dicevo prima, che all'inizio quando abbiamo iniziato il corso era una sensazione, quel vento freddo. Eh mentre mi è capitato una volta di averla fatta proprio a livello per tutta l'umanità del pianeta sì. e avevo un calore, ma un calore non soltanto delle mani ma anche fisico, cioè proprio un calore che eh, io stessa cioè, non capivo, cioè, sapevo cosa stavo facendo ma eh, dicevo come mai, mi, mi chiedevo come mai, prima avevo la sensazione del vento freddo. E adesso e invece tutto sento tutto il calore. Quindi, è in base ovviamente a, alla situazione che Certo. assolutamente bene. Ascolta, e eh, poi mi stavi raccontando poco fa che mh, hai facilitato una guarigione a una persona a te, cara. Sì. Raccontaci. Sì. Eh beh, eh, l'ho fatta due volte, sì, ok. Due volte. Sì, eh, la seconda volta anche a distanza, questo qui, e mi dice ma guarda Sara, una cosa dice non è un'assurdità, dice perché io ho il problema del gozzo, questa persona ha il problema del sì. gozzo nonostante sia giovane, e allora mi ha detto guarda che ogni volta quando mi tocco, perché comunque era molto pronunciato, e quando mi tocco eh, sento che è sempre più grande questo problema, Mentre dice da quando, soprattutto eh, oggi, che abbiamo finito di fare eh, questo esattamente a distanza così, mi, sono, mh, cioè, mi è impressionato il fatto che non ho più il gozzo grosso come era prima, cioè nel senso che lei ha, ha avuto il risultato immediato, perché sono okay. le volte che l'ho fatto. <ride> e questa persona eh, si meravigliava del fatto che appunto adesso si tocca e, e non ha, e non non ha più questo, questa sporgenza. Di, sì, sì, sì, ed è una soddisfazione perché anche se io preciso che non sono io, certo. Da cire, certo. Però comunque eh, se è un canale che mh, un intermediario anche, esatto, però ti dà quella. è anche una gioia. Esatto. Comunque eh, stai facendo qualcosa importante perché qui si tratta proprio di guarigione, e adesso io non so la persona se poi più avanti addirittura non dico che De Belli ha del, del tutto il problema, me lo auguro, quindi vedremo un po' come si evolve. Però certo, con i tuoi trattamenti ha avuto dei risultati non indifferenti. Istantanei, che bello. Sì. E quindi eh, tu continuerai adesso a utilizzare le nuove frequenze no? per aiutare gli sì, altri. Sì, certo. anzi, sono queste testimonianze anche per me stessa. Ascolta, ho una domanda per te. Mm, cosa pensi della protezione dell'Arcangelo Michele in questo lavoro straordinario? secondo me è fondamentale perché già dal momento che tu eh, ah, cioè preghi fai la preghiera eh, anche se io faccio la meditazione mm -hmm. che ci hai insegnato sì. sempre tu eh? sì. certo <ride> ecco, in più la preghiera già la preghiera eh, è come se ti fa da scudo no certo lo, lo percepisci cioè lavori tranquillamente senza l'intermittenza di altre situazioni altre energie che possono appunto disturbare questo questo, questo lavoro. lavoro a distanza, si sì. convinta di questo, la fai proprio serenamente per l'altra persona? No, è fondamentale, secondo me, la preghiera che si fa prima, quindi certo. sei contenta di aver partecipato sì, a questo pronto. corso? Sì, che sì, bello! Sì, Ascolta, sì, a chi lo consiglieresti? Sì, sì, sì. Ah, questo mi fa tanto piacere. A chi consiglieresti di partecipare, Sara? A tutti perché penso che tutti se nel cuore hanno il desiderio di aiutare le persone e tra l'altro usiamo energie che mm, sono di pura, veramente pura luce, pura energia, quindi non, non vedo nulla che possa fermare veramente ha voglia di farlo assolutamente cioè. guarda io ti ringrazio per la tua testimonianza perché sono sicura che può arrivare a tante persone eh, che magari stanno cercando risposte e si stanno chiedendo se questa potrebbe essere la strada giusta per loro io ti abbraccio ti saluto e ti ringrazio a presto Sara. grazie, grazie. A ciao a grazie. tutti ciao ciao, ciao.